mi che l'ikea oggi cosa ne pensi mi porti amore oh, oh, oh, oh. Ma no. tesoro, buongiorno. Amore, ma cosa è successo? Eh hai mangiato pranzo come una betoniera eh, e poi ti sei addormentata. Cosa ci devo fare?